salve cari amici eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti felice di tornare nuovamente con voi bene in questo video finalmente parleremo di un argomento che ormai è molto tempo che lo stiamo ogni tanto citando eh, non so esattamente quanto tempo è ma sicuramente sono mesi mesi e mesi parleremo del profeta Daniele della, della profezia delle 70 settimane ovviamente non è che affronteremo tutta la profezia delle 70 settimane perché richiederebbe eh, molti video e quindi tratteremo un aspetto uno dei mille aspetti che ha questa profezia eh, vogliamo ricordare di che tratta, bene o male, la profezia delle 70 settimane. Indubbiamente è una delle profezie più incredibili di tutta quanta la parola di Dio. Perché? Beh, è molto semplice, perché il profeta Daniele, <coughs> scusate, è stato l'unico profeta di tutti quanti i profeti presenti nella parola di Dio a datare il primo avvento del Cristo nota bene abbiamo detto il primo avvento poi eh, diciamo che si deve concretizzare un altro avvento che è la seconda venuta di Cristo ma questo adesso è un altro argomento e comunque come già detto in tanti video la, la Chiesa non sta aspettando la seconda venuta di Cristo in quanto la Chiesa sta aspettando il rapimento della Chiesa che è totalmente un'altra cosa e questo si concretizzerà ben sette anni prima della seconda venuta di Cristo e non eh, identificare questi due eventi eh, come quel che sono, ovvero <coughs> l'uno separato dall'altro ha portato a far sì che eh, la una parte della Chiesa fosse ingannata facendogli credere che questa passerà per la grande tribolazione scusate io ogni volta che inizio a parlare mamma mia e va bene ma comunque tutte queste cose le abbiamo eh, dette in veramente moltissimi video ora torniamo al profeta Daniele ora il profeta Daniele in questa profezia delle 70 settimane che si trova nel capitolo 9 dal verso 24 al verso 27 fa una cosa incredibile ci dice la data esatta della prima venuta di Cristo a partire da un certo ordine ora non stiamo qui a parlare di tutte queste cose perché come già detto richiederebbero una decina di ore per parlare proprio verso per verso, epoca per epoca sta di fatto che il Cristo viene esattamente alla fine delle prime 69 settimane che sono esattamente 483 anni dall'uscita dell'ordine, che fu l'ordine di Artaserse. Ma adesso questa è un'altra storia. Ecco perché nella Parola di Dio troviamo due libri importantissimi: che sono il libro di Nemia e il libro di Esdra. Questi due libri sono stati inseriti dallo Spirito Santo non a caso, perché, per capire bene tutta questa profezia, abbiamo bisogno della storia e la bibbia ci dà una certa storia e questa qui la troviamo per quanto riguarda diciamo l'argomento di nostro interesse in nemia e in esdra vedete com'è perfetto lo spirito santo noi vediamo che la bibbia è omogenea benissimo ora l'alta critica ok questo non vuole essere un video indirizzato diciamo in risposta come il precedente al mondo ufologico, al mondo massonico, al mondo gnostico e al mondo della New Age. Quindi, come dire, questo è un video solamente indirizzato alla Chiesa e a tutti coloro che sono interessati. Allora, l'alta critica, ad ogni modo vogliamo un po' parlare di alta critica, l'alta critica cerca in tutti i modi di ostacolare tutto quello che dice la Bibbia. E, eh, diciamo, il mondo ateo, Okay? vuol eh, far credere che il, come dire, il discorso di Daniele delle, delle 70 settimane non si riferisce a settimane di anni ma si riferisce a settimane diciamo normali diciamo eh, quindi 70 settimane normali bene noi in questo video intanto dimostreremo che così non è poi vogliamo dimostrare un'altra cosa che è proprio l'oggetto centrale del video ovvero dimostrare perché la settantesima settimana la settimana che è l'ultima settimana di Daniele che è quella che sta aspettando il mondo è completamente staccata, completamente separata dalle precedenti settimane che sono appunto le 69 settimane questo è molto importante perché questa è la domanda del milione e questo ci farà capire anche il perché la grande tribolazione durerà sette anni e non come magari alcuni eh, ci chiedono eh, ma quanto durerà la grande tribolazione noi rispondiamo sette anni ma allora perché l'apocalisse parla di tre anni e mezzo eh, perché eh, anche daniele parla di tre anni e mezzo eccetera eccetera eccetera bene in questo video getteremo un po di luce su questo argomento e poi alla fine dopo aver spiegato tu, tutto tutto ciò daremo una piccola descrizione di alcune mh, situazioni che si andranno a concretizzare durante la grande tribolazione il tutto lo vogliamo fare in modo molto semplice e sarà un video molto semplice abbiamo giusto buttato una bozza con qualche verso annotato a destra e a sinistra per esempio quest'intro adesso stiamo un po improvvisando per cercare di capire insomma anche eh, man mano che parliamo come anche prende forma noi ci, ci piace anche fare un po così ci lasciamo anche un po guidare no visto che siamo in famiglia come già detto questo video vuole essere indirizzato soprattutto alla chiesa e quindi insomma vediamo un po come, come, come va la situazione benissimo allora come al solito vi vogliamo vi vogliamo portare a navigare con noi allora e per far questo devo un attimino aprire il programma che non avevo aperto e vabbè fa niente lo apro adesso allora andiamo ad aprire il programma ok abbiate pazienza mm. Ok, perfetto, ci siamo, allora in questo momento state navigando con noi. Benissimo, allora andiamo a Daniele, qui c'è la parola.net, c'è cioè la Bibbia, noi leggiamo da una diodati, voi potete seguirci, potete scegliere una di queste versioni qua, potete scegliere la, la nuova riveduta, la CEI, la nuova diodati, questa lasciatela verde per carità di Dio. La Luzzi e la Diodati. Ok, se no potete scegliere il cartaccio che avete a casa. Insomma, qualsiasi Bibbia va bene, purché non sia quella dei Testimoni di Genova che è taroccata. Ma se no, a parte quella, diciamo qualsiasi versione va benissimo. E leggeremo il capitolo 9, leggeremo dal verso 24 al 27. Allora, il verso 24 inizia, appunto, eccolo qua fino al 27 ok benissimo e prima di leggere vogliamo dire che appunto tutto quello che leggeremo e diremo lo faremo sempre nel nome del padre nel nome del figlio nel nome dello spirito santo che è benedetto in eterno amen bene cari amici seguite pure la lettura con noi allora leggiamo vi sono 70 settimane determinate sopra il tuo popolo e sopra la tua santa città per terminare misfatto per far venire meno i peccati per far purgamento per l'iniquità per adurre la giustizia eterna per suggellare la visione i profeti e per ungere il santo dei santi sappia dunque ed intendi che da che sarà uscita la parola che gerusalemme sia riedificata infino al messia capo dell'esercito vi saranno sette settimane queste sono le prime sette e altre 62 settimane per un totale di 69 fino adesso nelle quali saranno di nuovo edificate le piazze le mura e i fossi e ciò in tempi angosciosi dopo quelle 62 settimane essendo sterminato il messia senza che gli resti più nulla il popolo del capo dell'esercito a venire distruggerà la città, il santuario e la fine di essa sarà con inondazione; vi saranno desolazioni determinate infino al fine della guerra. Ed esso confermerà il patto a molti in una settimana e nella metà della settimana farà cessare il sacrificio e l'offerta. Poi verrà il desertatore sopra le ali abominevoli e fino alla fine e fino alla finale e determinata perdizione quell'inondazione sarà versata sopra il popolo desolato. Bene, soprattutto l'oggetto centrale di questo video vuole vertere su questo perché a un certo punto qui vediamo che questa è l'ultima settimana e questa settimana qui non c'entra niente con queste 69 settimane precedenti questa è la domanda del milione e personalmente insomma tutti noi anche che siamo cresciuti in, in questa fede gloria a Dio e io ho sentito eh, tanti, tanti, tanti predicatori tanti grandi uomini di Dio però a un certo punto sono arrivato a rendermi conto di qualcosa che lì per lì mi ha lasciato sconcertato, ovvero eh, io ho sempre saputo che questa settimana, che l'ultima settimana era separata, diciamo, dalle precedenti settimane e, e mi è sempre sembrato normale. Tutti quanti i grandi predicatori, sto parlando veramente di grandi predicatori eh, che ha, hanno fatto anche la storia, diciamo, e hanno pre predicato appunto questo, ma un giorno mi sono posto la famosa domanda del milione e mi sono detto, ok, io so che questa settimana è staccata dalle precedenti settimane, ma come dimostrarlo? A un certo punto io, perché io ho notato che eh, quando normalmente questo, è eh, almeno quelli che io ho sentito non voglio dire che sulla faccia della terra mai nessuno l'abbia detta o spiegata questa situazione ma almeno a me non è capitato di sentire nessuno che la spiegasse come va spiegata nel senso che questa settimana è staccata dalle precedenti perché cioè in base a ciò che leggo come faccio a dimostrare che questa settimana è staccata da queste altre al che io non eh, sono sincero non conoscevo la risposta e vabbè ho detto fammi un po' vedere insomma mi sono messo a vedere un po' di predicatori grandi predicatori a destra e a sinistra per cercare la risposta perché molto spesso lo Spirito Santo ci dà delle risposte attraverso i fratelli attraverso la Chiesa come è scritto che intanto il Dio ha dato i cinque ministeri per l'edificazione della Chiesa, ma Dio ti può rispondere anche attraverso un qualsiasi altro fratello, anche uno che magari è nato di nuovo da poco tempo ti può dire de delle cose che tu neanche immagini perché poi lo Spirito Santo non dà tutto a una persona in, in maniera tale che tutti possano contribuire e che nessuno si inorgoglisca oltretutto e quindi molto spesso lo Spirito Santo si usa insomma delle persone eh, per trasmettere delle verità altre volte invece non si usa di nessuno e te la trasmette direttamente aprendo, aprendoti la mente quando leggi un, un verso oppure in mille altre maniere insomma le vie di Dio si dice sono infinite ed è vero Dio è infinito e quindi tutto è infinito e quindi mi sono messo un pochino a barcaminarmi diciamo come ho potuto per vedere se riuscissi a capire qualcosa diciamo da qualche uomo di dio grande o meno grande per mia sorpresa non ho trovato nessuno a che sono entrato un po in panico perché io non conoscevo la risposta e mi sono detto ma come faccio eh, perché ho ho detto questo per mancanza di fede vedete tutti noi molte volte veniamo meno nella fede e quindi non, non ho avuto fede però malgrado tutto ho, ho detto se che faccio mi metto a pregare e che dio mi, mi guidi in questa in questa in questa rivelazione e Bene, il Signore, ho, com ho, com ho cominciato a pregarlo, ma non ero molto convinto che sarebbe arrivata la luce. Invece poi, per la grazia di Dio, la luce è arrivata. Mentre leggevo, ma quasi subito, mentre leggevo questo verso, il Signore mi ha aperto la mente e mi ha fatto comprendere perché questo verso è separato, ovvero questa settimana, che è l'ultima settimana, quella del verso 27, non c'entra niente. Con le altre 69 settimane, perché non c'entra niente? E quando mi ha aperto la mente, mi è sembrato così semplice come dire, «Ale, hai scoperto l'acqua calda». «Sì, ho capito, eh, è vero, ho scoperto l'acqua calda, ma quanto è difficile» sapere che c'è l'acqua calda quando non la si conosce a volte le cose più semplici come dire qualcuno ti dice eh, hai scoperto l'America però intanto quanta gente non sa queste cose io ho compreso ebbene questo è un insegnamento eh, nel, nel confidare di inizio per me nel confidare di più nell'opera di Dio e nell'opera dello Spirito Santo lo Spirito Santo è la nostra potenza ed è anche la nostra guida ed è anche la nostra rivelazione perché Lui ci rivela le verità profonde di Dio. Io non avevo molta fede che Lui me lo rivelasse e sono venuto meno e invece Dio mi ha dato una lezione e io vorrei condividere diciamo questo mio errore, questo mio peccato per non aver creduto pienamente in Dio in maniera tale che gli altri possano magari imparare dai miei e dai nostri errori e cerchiamo quando, quando non sappiamo una cosa quando abbiamo un problema facciamo bene, per carità nel, nel chiedere aiuto a tutti perché questo è biblico ma soprattutto noi sappiamo che il nostro aiuto non viene dai monti, dice il salmista ma dal Signore i monti rappresentano le altezze di questo mondo in questo caso ebbene allora mo io non sapevo bene come prendere no, questo video eh, da come si sono messe le cose eh, se, seguirò diciamo l'andazzo di come si stanno mettendo le cose se tu guardi tutto quanto il contesto il, al profeta Daniele l'angelo o l'arcangelo gli rivela questa profezia e dice no, appunto vi sono 70 settimane poi da come si sono messe le cose parleremo dopo che si tratta di settimane di anni e non di giorni allora a un certo punto lui dice dur durante tutto quanto il discorso lui dice che dopo, nota bene, quelle 62 settimane, sarà sterminato il Messia. E quindi ci sarà una, una morte, cioè il Messia morirà. Ora qui sta parlando di 483 anni, perché se sono 69 settimane, se tu fai 69 settimane e le moltiplichi per 7, perché appunto settimane, una settimana sono 7, ti fa 483 anni, poi più avanti dimostreremo perché sono anni. E quindi dice, e, e qui attenzione perché qui ci troviamo con Daniele, qui ci troviamo nei 70 anni di cattività, quindi più o meno siamo intorno al 490 circa, ok? O al 500 perché noi sappiamo che già nel 539 perché nel 586 ok ci fu la distruzione del diciamo del primo tempio di salomone e quindi eh, daniele eh, ezechiele e eh, centinaia di migliaia di ebrei vengono Okay, deportati in Babilonia, la prima parte, la passeranno in Babilonia, poi Babilonia sarà conquistata dai Medo-Persi e quindi l'ultima parte la passeranno appunto eh, sotto, sempre in Babilonia, ma sotto il governo dei Medo-Persi, benissimo. E quindi du durante questo tragitto, ok, alla, al finale, diciamo, di questi 70 anni, qui c'è tutta la storia, Daniele si rende conto, ok, che il tempo stava ormai per, eh, diciamo, per finire il tempo della cattività e quindi più o meno ci troviamo intorno, ok, al, al 500 avanti Cristo, più, più o meno, e quindi sarebbe stato sterminato il Messia, senza che ne restasse più nulla. E poi dice che sarebbe venuto, il popolo del capo dell'esercito a venire e che questo avrebbe distrutta la città e che avrebbe distrutto anche il santuario. Aspettate un po', però normalmente. Scusate, sto facendo una cosa perché... Perché l'originale parla di un principe, il popolo di un principe... Quando dice capo, dice principe, vedete? E infatti venne chi? Tito. E Tito chi era? Era il figlio dell'imperatore. Quindi non era solo il capo, ma era, ca era, era capo e principe. Perché essendo figlio, vedete come è precisa, mo torniamo alla Diodati, come è precisa la, la scrittura, quindi dopo quelle 62 settimane più le 7 di prima sono 69 sarebbe venuto il capo il principe del il capo e principe di un esercito dirà l'originale ma non tiriamo fuori gli originali eh, e avrebbe distrutto sia la città che il santuario e noi sappiamo che è venuto tito esattamente e, e praticamente nel 70 nel 70 d.C. Tito il figlio del, del, dell'imperatore Vespasiano che noi abbiamo anche la raccolta di Flavio Giuseppe che ne parla, noi ce l'abbiamo è molto bella la storia di antichità giudaica o guerre giudaiche soprattutto qui ci troviamo nel libro di guerre giudaiche di Flavio Giuseppe descrive tutto il massacro di Gerusalemme tutto quanto quindi nel 70 d.C. Tito viene e distrugge sia la città che il Tempio o il Santuario chiamatelo come vogliate okay. nel 70 d.C. a un certo punto qui, quindi fino qui troviamo, troviamo che c'è una distruzione sia di Gerusalemme che del Santuario ora Siccome qui continua e dice, esso confermerà il patto a molti in una settimana, quindi qui parla di un'altra settimana. Ecco, che questa settimana qui viene completamente separata dalle altre settimane, per quale motivo ce lo dice nei versi che seguono? Dice, nella metà della settimana farà cessare il sacrificio, e offerta Ecco qui La chiave di lettura Perché sacrificio E offerta Si possono fare primo Solo in Gerusalemme Questo per Torah Per legge divina Così ha detto il Signore Nella Torah Un passo su tutti Mi pare che lo disse in Deuteronomio Comunque Sta scritto nella Torah Quindi primo in Gerusalemme Secondo nel Tempio di Gerusalemme quindi qui praticamente sta dicendo che il Tempio di Gerusalemme sarà riedificato ora c'è un problema che sono 2000 anni che questo Tempio non esiste ragion per cui questo verso qui ci fa capire che la settimana che indica è una settimana che viene separata dalle altre da almeno duemila anni. E questo è stato profetizzato anche da Osea, capitolo 6, quando dice venite e convertitevi al Signore. Qui parla agli ebrei perché egli ha lacerato quindi qui parla di persecuzioni, eh, Shoah, di, di, di tutto c'è qui. Ma altresì risanerà. Egli ha percosso, altresì fascerà le piaghe. E poi dice, in fra due giorni, Egli ci avrà rimessi in vita. Nel terzo giorno, Egli ci avrà risuscitati. Due giorni, dice l'Apostolo Pietro, che un giorno per il Signore sono come mille anni. Quindi quando lui dice che in due giorni ci avrà ri, ri, rimessi in vita e nel terzo giorno ci risusciterà e noi vivremo nel suo cospetto sta parlando che almeno per duemila anni gli ebrei sarebbero rimasti in questo stato e la storia ci conferma tutto quello che noi stiamo vedendo direttamente dalla Sacra Scrittura. Non so se siamo riusciti a spiegarci vedete quanto è precisa la parola di dio in poche parole ci sono 70 settimane ma l'ultima settimana è la settimana dell'apocalisse perché qui dice esso confermerà il patto a molti in una settimana nella metà della settimana farà cessare il sacrificio l'offerta poi verrà il desertatore sopra le ali abominevoli e fino alla finale determinata perdizione dell'inondazione sarà versata sopra il popolo desolato. Ora come qui, perché la storia poi si ripete sempre, vedi Ecclesiaste 1.9 ed Ecclesiaste 3.15, c'è stato un capo, un principe ok, che ha comandato l'esercito allo stesso modo succederà qui di tutte queste cose ne abbiamo parlato nel nostro video intitolato terzo tempio di gerusalemme quindi non c'è bisogno che ci ritorniamo sopra se siete interessati potete visionare il video appunto il terzo tempio di gerusalemme ora siccome daniele è complementare del libro dell'Apocalisse e il libro dell'Apocalisse è complementare del libro di Daniele, dovremo trovare okay, un accenno della ricostruzione del Terzo Tempio di Gerusalemme anche in Apocalisse ed effettivamente lo troviamo. Se noi andiamo in Apocalisse 11, leggiamo «Poi mi fu data una canna simile a una verde» e l'angelo si presentò a me dicendo levati misura il tempio di dio qui ci troviamo nell'apocalisse nel tempo della grande tribolazione e la scrittura ci sta dicendo che in quel tempo ci sarà il terzo tempio di gerusalemme e poi dice e l'altare e quelli che adorano in quello, ma tralascia il cortile di fuori del tempio, non misurarlo, perciò che egli è stato dato ai gentili. Ed essi calcheranno la santa città lo spazio di 42 mesi, cioè tre anni e mezzo. Ecco qui perché molti si confondono: se durerà tre anni e mezzo, sette anni, la grande tribolazione, no? Durerà sette anni, poi adesso lo spieghiamo meglio. Quindi qui la scrittura ci sta dicendo, primo, che ci sarà un terzo tempio di Gerusalemme, secondo, ci sarà anche uno spazio dedicato ai gentili. Guarda caso, adesso c'è la disputa tra il mondo gentile, che in questo caso sono i musulmani che vogliono il suo tempio, e il mondo giudaico che vogliono il suo tempio. Quindi, a quanto pare, ci sarà una spartizione di questo pezzamento di terra che si trova su questo monte, appunto il monte del tempio. Non so se ci stiamo spiegando a dovere. Qui stiamo facendo un volo panoramico, non è che stiamo, vogliamo fare un video abbastanza rapido o semplice, ma parlare di alcune cose, insomma, molto importanti. Quindi noi vediamo che eh, il libro dell'Apocalisse e il libro di Daniele hanno una infinità, di cose in comune una un'altra su tutta è che daniele era il profeta grandemente amato e giovanni allo stesso modo era il discepolo grandemente amato da gesù e, e insomma se ci mettiamo poi a fare eh, a vedere quante cose in comune hanno veramente potremo eh, stare qui a parlare per molto tempo quindi questa parte la vogliamo sorvolare perché tutto sommato non è non ci interessa per quello che attiene l'oggetto che invece vogliamo affrontare benissimo allora cari amici in ascolto che altro dire che altro dire che appunto eh, verrà quest'uomo che è l'anticristo ma abbiamo già fatto due, due video dedicati all'anticristo quindi li potete vedere non vogliamo tornare su su ciò che invece abbiamo già trattato abbondantemente sarebbe perdere tempo quindi a noi ci interessava soprattutto fino a questo momento comprendere perché l'ultima settimana viene separata dalle 69 settimane precedenti appunto per il tempio perché noi qui vediamo che c'è un tempio ma che viene distrutto e qui in questo l'arco di tempo tra la 69 settimana e l'ultima settimana, non c'è più un tempio. Infatti, se voi andate in questo momento a Gerusalemme, non c'è un tempio. Anzi, se vi andavate prima del 1948, non c'era neanche Ger Ger Gerusalemme e Israele, era completamente abbandonata, non c'erano neanche gli ebrei. C'erano alcuni ebrei che ci sono stati, che ci hanno abitato, o ci sono sempre stati, ma erano veramente come si dice quattro gatti io mamme de te se dirà in qualche parte e solamente dopo nascerà appunto di nuovo lo Stato di Israele nel 1947 con risoluzione 181 e il rimpatrio appunto inizierà dal 1948 da quel momento e questo fu profetizzato in, Isa in Isaia che diciamo la nazione di Israele sarebbe nata in un giorno, in un giorno, infatti Isaia dirà chi ha udito mai tal cosa che una nazione possa nascere o possa partorire in un sol giorno? Quindi non si è mai visto che l'indipendenza di una nazione si concretizzasse in un giorno. Noi abbiamo fatto un video sull'eclisse che c'è stato nel, negli Stati Uniti, abbiamo detto come negli Stati Uniti per concretizzare la propria indipendenza ci hanno messo anni, anni e anni. Le nazioni per concretizzare la propria indipendenza ci hanno messo anni, anni e anni. Quando mai una nazione in un solo giorno ha concretizzato la propria indipendenza. Questo lo ha fatto Israele sotto profezia di Isaia. E nel 1948, quando ormai il canone biblico era chiuso da ben duemila anni, e poi dicono che non credono alle profezie. Questa si chiama ribellione. Per loro non rimane che un'attesa di un fuoco eterno. Perché l'inferno non è eterno, perché finirà l'inferno, ma poi dall'inferno si va al lago di fuoco. Quindi... Quando parliamo di fuoco eterno, appunto, l'inferno, anche se non sarà eterno, ma il fuoco, possiamo dire che, anche se è eterno e solo Dio, in senso lato, possiamo dire che è eterno, nel senso che non avrà mai fine, certo. L'eternità richiede che sia anche senza inizio, ma è un modo di parlare umano, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. Quindi, cari amici in ascolto, noi ci troviamo a un passo che si concretizzi questo patto, che appunto ne abbiamo parlato nel video già citato, il Terzo Tempio di Gerusalemme, patto della fine, noi lì presentiamo tutto, lì proprio se lo volete vedere troverete tutto il materiale possibile immaginare, immaginabile. Quindi noi ci troviamo a un passo che questa settantesima settimana inizi. E ciò che farà iniziare questa settimana sarà il rapimento della Chiesa. E un ulteriore diciamo, indicatore a tal proposito l'abbiamo letto in Osea 6, capitolo 6, verso 2, che si tratta di due giorni, ovvero di duemila anni. E, e noi sappiamo che Pietro ci dice che mille anni sono come un giorno gloria a dio vedete come omogenea la parola di dio come è precisa bene ora è la domanda del milione numero due recita ma parla di 70 settimane di anni o semplicemente 70 settimane l'alta critica i nemici della parola di dio tutti questi mondi satanici che circolano dicono che eh, si, si tratta di 70 settimane bene allora noi vi vogliamo eh, dimostrare quanto sia assurda questa posizione e quanto una persona che pensi una cosa del genere sia un vero e proprio asino bene. tanto per cominciare vogliamo a rimanere nel discorso prettamente scritturale e vogliamo passare a un po di libri tra cui levitico 23 levitico 23 nel verso 15 potete leggere ci dice quanto segue dal giorno appresso a quel sabato ok quindi eh, qui sta parlando del sabato diciamo della pasqua vabbè eccetera eccetera dal giorno che voi avrete portata la menata dell'offerta di menata Contatevi sette settimane compiute Quindi noi vediamo che nel popolo ebraico è, è, è, sempre, è, è sempre stato comune eh, Questo anche per, per Torah, quindi per legge, di contare i periodi in settimane Uno dei tanti perché di questo motivo è perché sette, tre, sono i due numeri più sacri di Dio il tre indica la Trinità, il 7 indica la perfezione. Ok? Significa essere perfetto e completo, mentre invece il 10 indica solo completezza, ma non perfezione. Ma di questo ne abbiamo già parlato. Quindi il 7 e il 3 sono i due numeri più importanti di Dio. Qualcuno dirà "È più importante il 7 o il 3?". No, nessuno dei due è più importante, sono eh, paritetici poi vogliamo andare in Deuteronomio Deuteronomio 16 leggeremo il verso 13 dove vediamo che dice celebra la festa dei tabernacoli o capane o succot per sette giorni quando tu avrai ricolti i frutti della tua aia e del tuo tino. Quindi, vabbè, e poi dice, rallegrati, infatti, la, la festa delle capanne è la festa più allegra che il giudaismo ha. Quindi qui ancora continuiamo a vedere che parla, diciamo, di settimane. Quindi gli ebrei contavano i periodi in settimane. Ora, però, succede che le settimane possono essere di giorni, ma anche di anni. Infatti, i due esempi appena portati ci rivelano in maniera veramente limpida e trasparente che trattano di giorni. Cosa ci dice che si sta parlando di giorni? Molto semplice, ce lo dice il contesto. Qualsiasi bambino abbia fatto la prima elementare sa perfettamente che il contesto è quello che getta luce a qualsiasi discorso o scritto, eccetera, eccetera, eccetera. Infatti, io vado adesso in Levitico 25 e vedrò che nel verso 8 mi dice: Contati anche, e se andiamo vuol dire anche, è un linguaggio arcaico, contati anche sette settimane di anni, sette volte sette anni. In maniera che il tempo delle sette settimane di anni ti sia lo spazio di 49 anni, vabbè eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qui sta parlando del Giubileo. Il Giubileo regolava tante cose, la libertà degli schiavi, i terreni che dovevano tornare al suo proprietario, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. E quindi il giubileo ve veniva contato in settimane, ma non erano settimane di giorni, ma erano settimane di anni. Quindi come vedete, quando nel, nella Bibbia troviamo settimane o settimana, può essere una settimana di anni o una settimana di giorni. Per esempio, quando noi leggiamo Genesi 1, il Dio ha creato il tutto in sei giorni e il settimo giorno si riposò ecco qui che troviamo di nuovo il sette e la, la settimana oppure quando il Signore eh, dice all'uomo no? perché anche noi gentili secondo l'unità di misura di Dio veniamo governati in settimane perché Dio ha detto lavorerai sei giorni e il settimo ti riposerai infatti tutto il mondo ebreo e non ebreo Lavora normalmente sei giorni e il settimo giorno si riposa. Quindi è il, nel discorso biblico, nel discorso di Dio, la settimana numero 7 è un giorno importantissimo. Ecco, ora, Levitico 25 da, dall'1 al 4 dice... Il Signore parlò ancora a Mosè nel monte Sinai dicendo Parla ai figli di Israele e di loro Quando voi sarete entrati nel paese che io vi do Abbia la terra i suoi riposi Per maniera di sabato al Signore Semina il tuo campo sei anni continui E pota la tua vigna altresì sei anni continui e ricogli la sua eredità Ma l'anno settimo Sia riposo di Shabbat Di sabato per la terra Siavi sabato al Signore Non seminare in esso Il tuo campo E non potare la tua vigna Basta così Quindi noi vediamo Che il Signore Quando parla di settimane Non sta Parlando come facciamo noi, eh, diciamo che non, eh, non siamo ebrei e eh, che quando parliamo di settimane parliamo solo di giorni. No, nel giudaismo, nel, nella parola di Dio, qualsiasi asino sa che quando leggiamo la parola settimane non è da circoscriversi in modo arbitrario a un tempo che dura giorni, perché può essere un tempo che dura giorni, ovvero un tempo che dura degli anni. Esodo 21, la, la legge sugli schiavi, mo, parla che lo schiavo ti deve servire, Esodo 21, eccolo qua, «Quando tu avrai comprato un servo ebreo, servati per sei anni e al settimo anno vadasene franco senza pagare nulla. Addirittura dovevano essere indennizzati». Quindi eh, non si parla di una schiavitù aspra, no, era un contratto che veniva una persona che aveva dei debiti eh, che non riusciva a pagarli andava a lavorare per questa persona, aveva dei diritti, se la persona lo trattava male andava dal sommo sacerdote o dal sinedrio, denunciava il proprio padrone e poi il padrone rischiava pure di essere eh, beccato o menato. Eh, dal sinedrio per aver trattato male il popolo schiavo insomma c'era tutta una, una legislazione poi c'era un'altra legislazione per quanto riguarda gli schiavi presi nella guerra che non erano ebrei perché a sua volta loro volevano uccidere eccetera eccetera quindi qui però ci andiamo a mettere in un pasticcio enorme quindi cari amici in ascolto qui continuiamo a vedere che si continua a parlare di settimane pur riferendosi ad anni. Ragion per cui, quando la scrittura ci parla di settimane, non è, lo vogliamo ripetere ulteriormente, non è qualcosa da circoscrivere a, appunto a settimane di giorni. Ok. Se voi ricordate bene Giacobbe 29, Giacobbe 29, no, Giacobbe 29 non esiste, Genesi 29, <ride> Genesi 29 Nel verso 18 c'è Giacobbe è un'altra cosa, ecco, così già c'ha più senso Giacobbe 29 è bellissimo Leggimi Giacobbe 29 Cosa? Cosa? È Giacobbe 29 È un nuovo libro della Bibbia Allora, Genesi 29 verso 18 Dice che Giacobbe amava Rachele E disse a Labano Ti servirò sette anni per Rachele E quindi noi vediamo che loro consideravano, diciamo, il tempo in anni. Infatti poi sempre nel verso 29 al verso 27 dice, perché poi Labano gli fa la sola, gli dice fornisci pure o finisci pure la settimana di questa, vedi la settimana di questa e poi ti daremo ancora quest'altra, per il servizio che tu farai in casa mia altri sette anni. Quindi tutto si considerava in sette, in settimane, settimane di giorni, settimane di anni. Shavuot, in ebraico si dice. Shavuot è settimane. Shavua è settimana, singolare. Shavuot è plurale, femminile, perché finisce in otto. Benissimo. Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, torniamo tornando a daniele daniele 9 dal 24 al 27 quando noi leggiamo vi sono 70 settimane ok può star parlando può star parlando sia di settimane di giorni giusto ma magari può star parlando anche di settimane di anni giusto lo abbiamo visto, è biblica, è biblica la cosa, sì. Se facciamo finta che quello che leggiamo sia vero o no. Ora, noi diciamo che qualsiasi persona dica che qui sta parlando di settimane e di giorni è un asino. Ma questo è proprio, proprio, proprio il minimo, è eh? il minimo che gli possiamo dire a questa persona. È proprio è la cosa più... più più, fate voi, perché ci sarebbe ben altro da dirgli. Bene, perché non può essere settimane di giorni e invece è per forza di cose in modo tassativo settimane di anni? Molto semplice, asino che non sei altro, basta leggere e far finta di credere a quello che leggiamo, leggete con me. Allora, vi sono 70 settimane, ok, Per determinate sopra il tuo popolo, poi par parleremo del tuo popolo, e sopra la tua città, quindi abbiamo un periodo di tempo che ha a che vedere con chi? Con il popolo di Israele e con Gerusalemme. E in questo tempo deve terminare il misfatto, poi deve far venire meno i peccati, qui siamo sullo spirituale, andiamo avanti, per far purgamento dell'iniquità, qui siamo sullo spirituale, andiamo avanti. Per addurre giustizia eterna, già questo è spirituale però. Va bene, per, per adesso andiamo avanti. Per suggellare visione e per suggellare profeti, troppe cose cominciamo a vedere. Va bene, per ungere il capo dei... Santi, ok, guarda, già, già qui potremmo proprio spazzare via tutto, però atteniamoci al materiale. Sappi dunque intendi che da che sarà uscita la parola, quindi da che sarà uscita la parola allora inizieranno le 70 settimane, che Gerusalemme sia riedificata. Infino al Messia, capo dell'esercito, vi saranno sette settimane e altre 62 settimane nelle quali saranno di nuovo edificate piazze, mura, fossi e ciò in tempi angosciosi. Domanda, ti risulta che nella storia una città completamente distrutta possa essere, e, e tutto quanto possa essere riedificato in, in, in 70 settimane di giorni? Ti risulta che l'archeologia convalidi una sciocchezza del genere, che solo un asino può pensare una cosa del genere? Se tu studi la storia, ecco qui Esdra e Neemia, venirci incontro, noi sappiamo che addirittura i lavori sono stati bloccati per anni, e l'archeologia tutto questo lo convalida quindi qualsiasi persona dica che qui sta parlando di settimane e di giorni lo ripetiamo per la seconda volta è un asino è un asino e chi gli va dietro è più asino di lui benissimo siccome l'abbiamo spiegato è chiaro che non è un insulto allora poi sta parlando che sarebbe sa, sarebbe cessato, vabbè ma qui andiamo sullo spirituale, l'iniquità, la giustizia eterna, sarebbe suggellata la visione, i profeti, vabbè eccetera eccetera eccetera, ma adesso non vogliamo entrare in questo. Quindi cari amici in, in ascolto, in poche parole abbiamo spiegato due cose importantissime. Primo, perché l'ultima settimana è divisa dalle 69 settimane precedenti. Secondo, perché sta parlando di settimane di anni e non di giorni, molto semplice. Terzo, abbiamo dimostrato che la scrittura quando parla di settimane non necessariamente devono per forza di cose essere settimane di giorni, ovvero possono esserlo così come possono non esserlo. Benissimo. Il tutto alla luce della parola di Dio della Bibbia. Bene, ora vogliamo ricordare che qui, noi abbiamo detto che l'avremo la, appunto accennato, quando parla a Daniele, parla al popolo di Daniele, quindi sta parlando gli ebrei. Quindi tutta la profezia, delle 69 settimane precedenti la settantesima settimana, parla solamente, unicamente, tassativamente che al popolo di Israele. Qui la Chiesa non compare perché neanche esisteva. La cosa interessante è che quando noi andiamo all'ultima settimana, si ripete la situazione precedente. Qui si parla solamente del popolo di Israele la Chiesa non appare ora se qui sta parlando del tempo della grande tribolazione che durerà sette anni settimana, sette anni e non appare la Chiesa e nelle settimane precedenti la Chiesa non c'è perché non esisteva e la Chiesa si trova qui nel mezzo, praticamente il passo ci sta dicendo che la Chiesa nel tempo della grande tribolazione non appare minimamente, semplicemente perché la Chiesa non passerà per la grande tribolazione ma sarà rapita prima. Infatti dal capitolo che finiscono le sette Chiese de dell'Apocalisse, quindi dal capitolo 4 in poi e poi nel capitolo 6 inizia il tempo della grande tribolazione, per tutto quanto... Il libro de, de, dell'Apocalisse non troveremo mai più la Chiesa fino all'ultimo, all'ultimo ca, ca, all capitolo, se non che su rapita nel cielo. Ecco perché la donna che appare nella grande tribolazione non è la Chiesa. Come predica il mondo cattolico, eh, ognuno è libero di credere quello che vuole, ma quella è Israele. E lì rappresenta perfettamente il sogno di Giuseppe. Ecco qui la, linea, la, la Bibbia che, che, che spiega se stessa. Ecco. La dottrina che quella lì è la Chiesa o è Maria è una dottrina cattolica. Ognuno è libero di pensare quello che vuole. Noi non siamo cattolici e comunque seguiamo la Bibbia. Quindi la Chiesa non appare nella grande tribolazione mai ne abbiamo parlato in un'infinità di video potete vedere il video sulla grande tri... sul rapimento della chiesa quindi noi sappiamo che il tempo della grande tribolazione durerà sette anni da Daniele 9,27 benedetto è il santo nome del Signore perché ti divide la tribolazione in due allora? A tal proposito, in molti ambienti, soprattutto ambienti accademici, fanno diversità, ov ovvero se, eh, nominano la prima parte della grande tribolazione con la seconda parte, come la prima parte non la chiamano la grande tribolazione, ma la chiamano la tribolazione. La seconda parte che è quando l'anticristo si leverà la maschera, soprattutto lo troviamo in Apocalisse 13, la chiamano la grande tribolazione. Ora, non significa che la prima parte, che è la tribolazione, sarà una passeggiata di salute. Bene. Questo è quanto. Vogliamo concludere spendendo poche parole per quello che si deve avvicinare. Indubbiamente, cari fratelli, cari amici in ascolto, eventi apocalittici o preapocalittici si stanno imbattendo su questa terra, su questo mondo, come mai stanno succedendo delle cose che non si sono mai viste. La Chiesa di Gesù Cristo, come è stato preannunciato, profetizzato ormai, è completamente caduta nella apostasia, tant'è che stiamo vedendo addirittura pseudo pastori perché non sono pastori sono pseudo pastori che si stanno sposando uomini con uomini incredibile chi l'avesse mai detta una cosa del genere 40 anni fa non, non sarebbe mai passato per l'anticamera di, di nessun cervello quindi proprio l'apostasia, oggi abbiamo profeti, apostoli, patriarchi, cose incredibili. Ormai farsi chiamare servo di Cristo è addirittura quasi quasi un insulto, quando è un grande onore essere servi di Cristo. Si sta dicendo che la Chiesa passerà per la grande tribolazione e qui c'è lo zampillo di Babilonia la Grande. Nella parola di Dio si parla molto della grande tribolazione, questa ha tanti nomi tipo il giorno dell'eterno il giorno del signore il giorno dell'ira dell'agnello o l'ira di satana o l'ira del, del padre così viene chiamata in apocalisse in quel tempo in quel giorno di queste cose ne abbiamo già parlato abbondantemente bene in Apocalisse 9, 13, fino al verso 15, ci dice, lo voglio prendere, Apocalisse 9, 13, fino al 15, dice, poi il sesto angelo sonò, io udì una voce dalle quattro corna dell'altare d'oro che era davanti a Dio, la quale disse al sesto angelo che aveva la tromba sciogli i quattro angeli che sono legati in sul fiume ofrate e furono sciolti quei quattro angeli che erano apparecchiati per quell'ora per quel giorno, per quel mese, per quell'anno per uccidere la terza parte degli uomini durante la grande tribolazione solamente qui morirà la terza parte dell'umanità in un altro punto l'Apocalisse ci dice che morirà la quarta parte, formando così un totale del 70% della popolazione che morirà solamente in due occasioni. Noi sappiamo che se il 70% dell'umanità morisse in un batter d'occhio, tutti i morti genererebbero centinaia di milioni di altre morti solo per le pestilenze che causerebbero i loro cadaveri ora noi stiamo preannunciando gli eventi preapocalittici perché qui ci dice che sul fiume Eufrate sono legati quattro angeli che sono angeli di morte sono legati ma noi stiamo vedendo gli eventi preapocalittici sul fiume Eufrate per chi non lo sapesse il fiume Eufrate nasce in Turchia poi scende per la Siria per sfociare in Iraq, nel 1990, scoppierà la guerra del Golfo, esattamente in Iraq, dove ha iniziato a destabilizzare quella zona, come mai? Chi l'avesse detto che la zona che seguì l'Iraq è stata niente meno che la Siria? E noi sappiamo che la Siria ha attirato anche il cosiddetto innominabile perché è terribile ed è Gog e Magog cioè la Russia e lì sopra c'è la Turchia come è precisa la parola di Dio quando duemila anni fa ha preannunciato questa volta per l'ora della fine e poi dicono che le profezie della Bibbia non sono vere e in atto un piano macabro macchiavellico diabolico satanico che questo piano vuole che tutta la popolazione della terra venga quasi completamente annientata un esempio su tutti lo troviamo nelle pietre di georgia le pietre di georgia sono delle pietre che dicono questo che l'umanità deve essere annichilata e deve essere circoscritta a 500 milioni di unità e niente di più. Ora queste pietre sono state erette e vengono anche custodite dal governo degli Stati Uniti di America. Ecco perché noi sappiamo e crediamo che gli Stati Uniti di America giungeranno al loro fine molto presto, ma non è che poi da lì si entrerà in un'era di pace, anzi quello che si avvicina è terribile e questo piano per annichilire le persone è molto vasto uno si sta legalizzando l'aborto che è un omicidio premeditato due l'omosessualità causa che la popolazione diminuisca è poco per uno dei tanti perché viene così voluto dall'elite che governa questo mondo. Ci sono le guerre, le epidemie, le malattie, i farmaci o la mancanza di farmaci che possono curare delle malattie ma non ce li danno, oppure le le diciamo, le i farmaci naturali Sappiamo, e questo io lo so perché ho, ho conosciuto persone proprio dell'ambiente, dell che ci sono farmaci naturali che potrebbero curare il cancro, ma non li tirano fuori e fanno sì che le istituzioni che studiano queste cose non vengano diciamo eh, favoreggiate. Abbiamo i vaccini virus, carestie, abbiamo il nucleare che sta proliferando come mai, la conquista dello spazio non è voluta da Dio, Dio non ha mai detto di conquistare lo spazio, Dio ha detto di propagarci nella terra, non di conquistare lo spazio, di conquistare la terra, di soggiogare la terra e noi sappiamo che la vera ragione per la conquista dello spazio è per motivi bellici e la maggior parte degli astronauti sono stati e sono tutti massoni e a dirlo non siamo solo noi i mass media stanno contribuendo alla distruzione dell'essere umano attraverso l'incentivo a una vita smoderata una vita piena di violenza, una vita di sesso, pornografia, eccetera, eccetera, eccetera. Le droghe, i psicofarmaci, insomma gli strumenti che l'elite utilizza per la diminuzione dell'uomo sulla terra sono assai, sono tanti, sono innumerevoli. È stato scoperto che tutto quello che è lo spazio, gli asteroidi che passano vicino alla Terra, pianeti eccetera eccetera, comportano un aumento dei terremoti. C'è stato un, uno scienziato, un, non so se sia solo sismologo o anche scienziato irani, iraniano, che vive negli States, negli negli Stati Uniti, che ha preannunciato che si avvicina un terremoto niente meno che del ventiquattresimo grado. Fino a cento anni fa i terremoti erano sì e no cento l'anno, adesso ogni anno ce ne sono più di 5.000 e dai terremoti che nel passato avevano un grado di tre e mezzo, massimo 4, e quello sembrava tantissimo, oggigiorno. giorno... I terremoti all'ordine del giorno sono dai 7 agli 8 gradi e nel futuro immediato saranno il doppio, 16 gradi, fino ad arrivare a 24 e anche oltre. A dirlo questo è il mondo scientifico. C'è stato uno scienziato, uno è stato scienziato, astronomo e sismologo questo si chiamava Núñez Ferrara è stato forse l'unico o uno dei pochi che ha parlato del famoso pianeta X Nibiru lui l'ha chiamato il pianeta cometa e ci siamo scaricati il video vogliamo doppiarlo all'italiano dove praticamente ha parlato di questo pianeta che non si può vedere, ma lui è riuscito a scoprirlo attraverso l'effetto che causa questo pianeta nello spostamento di anche altri pianeti. Interessante notare che, ci sono, che tutta la comunità astronomica degli, astrono degli astronomi mondiale su questo argomento sta tacendo e sta dicendo che non è vero niente quando uno scienziato del genere decine di anni fa ne ha parlato lo ha dimostrato ed è uno scienziato di massima reputazione perché ha accertato una infinità di situazioni tra cui terremoti innumerevoli decifrati annunciati molto prima e si sono perfettamente concretizzati con la, come dire, lo stesso giorno a distanza di un'ora dall'ora sua c'era stato diciamo una piccola discrepanza di un'ora, un'ora e un quarto lui aveva dato quest'ora è venuto un'ora, un'ora e mezza prima o dopo ha preannunciato il passaggio di, di cometi, di pianeti insomma eccetera eccetera eccetera insomma ha sempre... Eh, come dire ha sempre dimostrato che quello che lui ha detto poi si è sempre concretizzato alla perfezione e lui l'ha sempre detto io sono un astronomo non sono un mago non sono uno che fa parte di mondi oscuri sono uno che usa la matematica i calcoli per considerare gli eventi spaziali bene questo astronomo, sismologo, scienziato ha parlato di questo pianeta e ha detto che questo pianeta quello che porterà sarà praticamente la distruzione di tutto il genere umano o perlomeno quasi tutto il genere umano e che farà sì che le stelle pioveranno dal cielo che i cometi pioveranno dal cielo e che il cielo si piegherà in due e sposterà anche l'asse terrestre tutte queste cose le dice la parola di dio in una infinità di capitoli tipo me lo sono anche scritto Isaia 24 dal 19 700 anni prima di Cristo 750 anni prima di Cristo Isaia ci disse la terra si schianterà tutta la terra si disfarà tutta la terra tremerà tutta la terra vacillerà come un ebro sarà mossa dal suo luogo ecco qui l'asse terrestre spostato come una capanna il suo misfatto si aggraverà sopra di lei essa cadrà non risorgerà più e poi dice in quel giorno quando dice in quel giorno sta parlando del giorno del Signore o il periodo della grande tribolazione Geremia 10.10 10 dice ma il Signore è il vero Dio egli è l'Iddio vivente, il Re eterno. La terra trema per la sua ira e le genti non possono sostenere il suo crocio. Arriverà il giorno che tutta la terra tremerà. E il famosissimo passo di Matteo 24. verso 29, dice che dopo l'afflizione di quei giorni il sole si sarebbe oscurato, anzi il sole si oscurerà, la luna non darà il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Esattamente le parole che ha detto questo scienziato, che si è fatto non alla Bibbia ma unicamente ai suoi calcoli, e la Bibbia conferma queste cose e la scienza conferma queste cose quello che si avvicina al mondo non è il messaggio del maledetto Evangelo della prosperità che non è l'Evangelo di Gesù Cristo ma è l'Evangelo di Satana, il falso Evangelo hai di coloro che preannunciano solo pace e bene ricchezze e prosperità quando la Bibbia preannuncia giudizio, pesti, calamità e terremoti, hai di coloro che non avvertono, hai di coloro che rendono soffice il messaggio, quando il messaggio non è soffice. Il Signore ci disse vegliate e non temiate, come si può non temere davanti a tutte queste sciagure, Semplice. Lo Spirito Santo ci dice che la Chiesa sarà tolta prima che tutte queste cose avvengano. Quando queste cose inizieranno ad avvenire, e noi le stiamo già vedendo, stiamo vedendo i segni nel cielo, i segni nel mare, il mare che sta diventando sangue, come scritto in Apocalisse, i segni nelle acque, i segni nella terra, i segni nella Chiesa, i segni in Medio Oriente, i segni in Gerusalemme, i segni in Israele, i segni... Nel, nello stesso esercito di Israele i segni negli eserciti del mondo di queste cose ne abbiamo parlato nel video Terza Guerra Mondiale stiamo vedendo ci sono almeno 100 segni che ci dicono che in questo momento da un momento all'altro la Chiesa sarà rapita e tu se credi puoi essere rapito e puoi diventare parte della Chiesa di Gesù Cristo, dice il Signore nella sua parola, convertitevi a me, venite a me, alleluia, gloria allo Spirito Santo, dice il Signore, convertitevi, abbiate fede in me, disse Dio, disse Gesù, alleluia. E poi in un altro passaggio in Luca disse, troverò io la fede in terra quando, quando verrò la fede cos'è la fede? chi crede in lui chi conosce la sua parola chi vive la sua parola chi ha coraggio sai che la mancanza di coraggio è mancanza di fede e la fede è coraggio la fede è tante cose perseverate portate la vostra croce, non parla di prosperità, che, che camminerai con macchine d'oro, anzi, dice, vi perseguiteranno. E noi che predichiamo queste cose, abbiamo una persecuzione, che voi neanche ve lo potete immaginare. Io non sto, l'ho sempre detto, non sto qui a parlare di tutte le persecuzioni che ho, e non lo farò, penso mai, perché è giusto così, ma qualsiasi persona porti il sano Evangelo di Gesù Cristo sarà perseguitato e soprattutto da quelli di dentro, non da quelli di fuori. Anzi, questo stiamo vedendo oggi. Che se tu ti metti a perseguire la verità di Cristo e a predicare il vero Evangelo, tu comincerai ad essere perseguitato da dentro la Chiesa e da dentro casa tua. Ma non temere, persevera. È il prezzo che dobbiamo pagare. Ma rallegrati, perché quelli che stanno in Medio Oriente, il prezzo che stanno pagando è molto più alto. Gli stanno a tagliare la capoccia. Noi ancora non ci siamo arrivati. Speriamo di non arrivarci. E preghiamo per loro. E prepariamoci, cari amici ascolto, Bene, questo è stato il video, grazie per averci seguito fin qui, che Dio vi benedica e andiamo avanti. E se Dio vorrà, se ancora saremo qui, eccetera, eccetera, eccetera, ci vedremo nel prossimo video programma. Con voi è stato sempre Alessio Evangelisti, shalom.